Grazie Presidente, anche di meno l'emendamento che sottoponiamo, eh, anche questo eh, riguarda ovviamente l'integrazione di un punto del, del, del, del deliberato ed è volto a rafforzare il coinvolgimento del Dipartimento di Trasformazione Digitale in relazione al coordinamento funzionale del personale informatico presente tra le strutture capitoline e municipali. Già nella delibera, di giunta del primo piano triennale CT c'era un punto di questo tipo abbiamo anche aggiunto ovviamente l'obiettivo che è quello anche di promuovere la migliore integrazione e organizzazione tra lo sviluppo delle infrastrutture e ovviamente di tenere altresì conto di quanto già è avvenuto nei giorni di giugno, nelle settimane scorse, in relazione anche al tema del lavoro agile, quindi tenuto eh, altresì conto dell'implementazione del lavoro agile per lo svolgimento dell'attività amministrativa di Roma Capitale, che sappiamo già un indirizzo che è stato portato avanti dalla Giunta. Recentemente è stata anche approvata una eh, memoria che va proprio in questa direzione, e quindi eh, in questi termini, insomma, ecco, noi presentiamo questo emendamento. Grazie. Grazie a lei.